L'LF purtroppo Oddio A parte che è proprio brutta Cosa sta facendo? Ok Io non so che cosa sia successo E non so uh, No No, no, no, no, no, no Assolutamente Adesso sapete cosa farò? Farò questo Non mi interessa In realtà so cosa è successo Questo mondo si sgretola da solo Cioè nel senso si, si rompe tutto da solo E praticamente a dove camminiamo Potrebbe esserci una piccola probabilità Che cada tutto quanto Come vedete E questo mondo pian piano si sta cancellando da solo Io sono uscito da quel buco terribile E adesso mi devo fare un po' di cibo Che mondo spaventoso <gasps> Ma che... No D Cosa sei? Cosa dovresti essere tu? La mia teoria è che probabilmente F potrebbe avere qualche effetto su questo mondo oh, No, avete visto? Porca di quelli... Allora, bisogna stare attenti, raga, perché qua io devo praticamente farmi tipo... Ma nemmeno una casa, cioè, secondo me devo farmi, ecco, un'armatura, raga, qua non, non ci vivo praticamente Raga, praticamente fra questi lama, eh, che secondo me anche loro sono un pochino maledetti Ho trovato questo strano ingresso ed effettivamente vorrei capire che cosa è Vorrei capire meglio Allora, qua eh, sembra che ci sia una stanza Ed è tutto ciò cioè, molto strano Dove praticamente ci sono delle Wither Rose Che eh, tecnicamente fanno anche male Soprattutto se ci sto troppo qua C'è scritto attenzione Ti chiedo di fare attenzione Ho detto fai attenzione Ora ti uccido Ma chi è? Io ogni volta sono sempre più scioccato da queste cose Perché non ce la porto? Non ce la porta? Oh no No non no, è ricapitato io non posso Spaccare niente raga sono, sono bloccato Qua cioè nel senso non Ok qua eh, c'è Un ascensore ed effettivamente potrei eh, Andare avanti perché evidentemente come non posso spaccare niente è l'unica cosa che posso fare Niente assurdo è successo di nuovo E è successo anche un'altra volta così Niente praticamente ora mi si presenterà davanti Il tizio antipatico tipo eh, F probabilmente mi si presenterà Davanti e mi ucciderà tipo una roba del genere E raga io non ho Cosa? Ma non c'era nessuno? Ok, va bene. Andiamo avanti. Allora, scendo. No, salgo. F. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Scappa, porca di quella miseria. Raga, se non lo uccido, se non lo uccido, mi uccide lui. Se no, me ne posso scappare, però. Oh no, raga, cosa faccio? Perché ho un problema? Perché io qua non posso spaccare niente, non ho nemmeno tipo un piccone o qualcosa per poter ucciderlo. Accidenti. Però lui sta pe messo peggio di me, eh? ok. Oddio, so sono caduto. Aiuto, aiuto, aiuto. So so è tutto ok, perfetto, bene. Ok, E, e giorno. Ok, ehm, prima che cada di nuovo il pavimento da sotto, um, ditemi se volete vedere altri segreti e misteri in questo mondo di Minecraft. Lasciate like e iscrivetevi, grazie.